Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta la Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Grazia Grande. Ciao! Che ci aiuterà nella canzone di. E lo di. E lo di. E di 2 di Sanremo 2023. Yes! Dopo la sigla. Ah, ah, canta, canta, canta, cantare in libertà. Questa canzone si compone di 5 accordi che sono La minore, quindi sappiamo che questo dove ci sono i due tasti neri a sinistra c'è il Do, andando indietro si La, La, Do, Mi, La minore, andiamo indietro e troviamo il Mi minore, Mi, Sol, Si. Questa canzone per semplificarla vi dico già che l'abbiamo suonata un tono e mezzo sotto perché in un originale era in Do minore, ma gli accordi erano un po' complicati, quindi per semplificare la facciamo in La minore. Poi il terzo accordo che troviamo sarà il Sol maggiore, Sol, Si, Re. Quarto, Fa, La, Do, quarto accordo. E infine avremo il Re minore, quindi Re, Fa, La. No. E la canzone, come sappiamo, inizia così. Cosa c'è, c'è che mi fa agitare. Cosa ti aspetti? Se sai già come va a finire, nascoste dal velo più sottile, tutte le mie paure che anche stanotte si avvolgono su di te. È solo un brivido a volte, ma sto periodo non è facile. Tua pena, ma è già finita tu Ok, ora la canzone riprende da capo e poi ci sarà dopo un nuovo accordo soltanto che sarà il mi maggiore, comunque ve lo facciamo sentire appena arriva il momento, quindi andiamo dalla seconda strofa. Solamente tu una coltellata ogni appena ma è già finito ma Ooh mm -hmm. Perfetto, qua c'è il Mi maggiore, quindi Mi, Sol diesis, Si E poi c'è di nuovo il ritornello, che proviamo a accompagnare raddoppiando il tempo Voi potete scegliere come fare, come vi è più comodo e come vi piace di più Proviamo E se questo radice dice finisce così. Bene, come abbiamo visto anche questa è una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Grazia. Grazie a te grazie, Mario. Grazie. <ride> e vi ricordo come sempre di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella così ogni volta che esce un video nuovo vi arrivi una notifica e potete guardare subito il video. Poi, inoltre, se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è una puntata che ho fatto che spiega come poterlo fare, quindi vi lascerò in descrizione il link. Ok? Ciao ragazzi! Ciao! Alla prossima!